Quello con Politicamente Scorretto è un appuntamento importante. Di anno in anno, con i dibattiti, gli incontri e le presentazioni, siamo diventati un punto di riferimento per una riflessione civile che abbraccia tanti temi, dall'antimafia alle questioni sociali del momento e a tutte quelle brutte cose che non funzionano nel nostro Paese. Però non è solo importante. È un appuntamento bello e chi viene a vederci, e a sentirci e chi come me lo fa dall'interno lo sa benissimo. Perché le nostre riflessioni passano attraverso la scrittura, la musica e lo spettacolo. E c'è sempre qualcosa di originale, qualcosa di profondo, qualcosa di politicamente scorretto. Però c'è anche un'altra cosa. Quello con politicamente scorretto è un appuntamento entusiasmante. Perché le tematiche su cui riflettiamo, il modo in cui lo facciamo, non lasciano indifferenti, anzi. E anche questa è una cosa che chi viene a vederci, a sentirci, soprattutto chi la fa e di nuovo mi ci metto anch'io, la sente forte, nel cuore oltre che nella testa. E quando poi Politicamente Scorretto finisce, viene sempre voglia di farci qualcosa di bello con quelle cose che abbiamo sentito. Ecco, questa edizione di Politicamente Scorretto è così, importante, bella ed entusiasmante. Ci sono molti contributi tratti dalla musica e dallo spettacolo che si intrecciano con tante urgenti e importanti riflessioni e ancora di più con la sfida di ritrovarci il più possibile, come si dice, in presenza, che per un appuntamento così di cuore, così di istinto e di passione, come politicamente scorretto, è importante. Insomma, ci metto la mano sul cuore e anche sul fuoco, questa qui sarà un'edizione bellissima.